carissimi oggi eh, dedichiamo qualche minuto di questo video per un riassunto tematico del cammino fatto fino a oggi allora eh, io mi rendo conto che in un canale di formazione didattica per la teologia possa sembrare permettetemi anche noioso ecco il, il procedere per step la lettura testi e il commento teologico parola per parola su ciò che leggiamo e molti di voi che hanno ovviamente una cultura e provengono da una cultura biblica profonda, eh, non necessariamente cattolica o ortodossa, eh, ma anche di matrice eh, protestante e evangelica, abbiano eh, un grande interesse alla cristologia biblica e un po' meno per quella che può essere invece lo sviluppo storico della cristologia biblica in quella che viene definita la tradizione per motivi culturali perché viene considerata il termine tradizione come qualcosa di obsoleto qualcosa di non biblico qualcosa non afferente alla divina rivelazione qualcosa di prettamente umano ecco se avete bene io lo capisco ovviamente perché la classe è eterogenea eterogenea ed è forse questo il bello eh, eh, del, del nostro del nostro canale eh, però eh, dal punto di vista didattico io devo fare alcune precisazioni perché così diciamo, possiamo avere più, più benzina, più, car più carburante, più voglia, più cavanà, direbbero i figli di Israele, per, per studiare questi testi. Allora, intendiamoci bene, ciò che, viene, ciò che è stato prodotto dal primo concilio, già il concilio di Gerusalemme, che ha riferimenti biblici ben chiari, Atti degli Apostoli, capitolo 15, viene mal digerito dalle chiese, tutte le chiese in Occidente oggi, perché sono ehm, normative che non sviluppano tematiche prettamente cristologiche, ma sviluppano tematiche tipicamente legali, cioè di comandi dati dallo Spirito Santo. E già si fa fatica ad applicare quelle se poi cominciamo ad aggiungerci tutta la riflessione biblica della tradizione prescritturale scritturale e post scritturale attraverso la enunciazione dei dogmi cristologici secondo l'intelligenza intus leggere no, vedere dentro le cose della, del pensiero dell'epoca della filosofia dell'epoca che era ovviamente medio e neoplatonica Ecco, Tutto questo, a fondamenti biblici, concorre a rispondere alle eresie e agli eretici in ambito cristologico su temi da sempre creduti nella Chiesa. Quindi non c'è uno sviluppo storico di approfondimento teologico con inserzioni di idee umane sulla figura di Cristo, assolutamente no. Man mano che le eresie su, su Cristo si palesavano, la Chiesa, nella successione apostolica, quindi con il grande mandato di Cristo, che dice che lo Spirito Santo vi guiderà la verità tutta intera, non significa vi guiderà a, a una verità che evolve nel tempo. Non esiste questo concetto nell'antichità. Sono 200 anni che c'è questo concetto, tra virgolette, evolutivo. E non si capisce perché evolutivo e non involutivo. Ma era una necessità della Chiesa dell'origine di rispondere sul depositum fidei, prebiblico e biblico, a tutte le eresie. Eresie che vedevano Gesù, ecco che stiamo vedendo questo, come figlio di Dio e Messia, ma non Dio come il Padre. Arianesimo. È un omnio, Oppure Gesù con una sola natura, perché umana è stata assorbita da quella divina. Eresia monofisita. O miafisita, Oppure Nestorio. Gesù. Due, due persone due soggetti persona divina e persona umana e invece abbiamo visto che la personalità quindi la centralina di controllo del suo ego è esclusivamente esclusivamente dio divina il logos la seconda persona della santissima trinità e tutte le piccole cosettine tutte le risposte che sembrerebbero noiose a chi a tutti gli eretici che vengono condannati anche post mortem servono a noi non tanto per aumentare il nostro bagaglio di cultura che fa sempre bene per riuscire a rispondere a, a, a chi chiede conto della, della, della speranza che è in noi ma per riuscire a identificare le eresie di oggi che non sono inventate, non si inventa nulla sono sempre eresie dell'antichità riproposte con nomi diversi ma i concetti sono sempre quelli Secondo motivo, per riuscire a purificare la nostra fede in Cristo, se eventualmente abbiamo creduto o crediamo ancora a cose magari anche logiche, però sono in contrasto col depositum fidei su Cristo e sulla sua rivelazione. Insomma, c'è una grande attualità, una grande utilità allo studio parola per parola di questi testi. Poi posso capire che possono sembrare pesanti, ma io non ho mai detto che avrei fatto spettacolo questo lo lasciamo ad altri che sono più bravi di noi ho detto che io leggo i testi se voi studiate prendete nota e io commento parola per parola cercando di usare un linguaggio preciso tecnico ma anche eh, capibile capibile anche da persone che non hanno fatto studi particolarmente precisi nell'ambito teologico se non farebbero i corsi come fate voi per abbonati. Ecco quindi volevo chiarire questo punto perché ehm, è importante recuperare dopo più di un anno di lavoro sempre la bussola, recuperare la strada giusta e la bussola di orientamento. Quindi riprendiamo il cammino col Costantinopolitano II eh, in attesa poi di arrivare all'ultimo concilio, al Niceno II, quello del 787. Dove si affronterà il grande grandissimo problema della iconoclastia e lì sarà una, una, una direi una, un punto nodale dove finirà la seconda parte del nostro corso e per iniziare poi una terza parte ulteriormente complesso eh, del corso che procede per step e per livelli eh, però diventa importante perché sarà foriero faremo anche delle dirette solo per voi proprio per riuscire a commentare quello che siete riusciti a capire, ad immagazzinare, ma se non capite la colpa non è vostra, ma è di chi trasmette evidentemente. Vi ringrazio, vi saluto, vi ringrazio, e per qualunque domanda, eh, approfondimento, mi raccomando, scrivete a, a me, alla eh, mia attenzione, teologia1, tutto attaccato, 1 chiocciolalibero.it Grazie e alla prossima, ciao!